Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video esplicativo. Oggi parleremo dell'autodichiarazione. Allora, quello che seguirà sarà la breve spiegazione delle necessità, della facoltà di redigere questa autodichiarazione non dell'obbligatorietà come invece erroneamente sta, si sta diffondendo attraverso stampa e televisione. Partiamo da un presupposto, la legge di riferimento, la normativa di riferimento che chiunque può, andare, chiunque può andare a consultare su internet è il decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 2000. È un decreto che semplificava la documentazione amministrativa e quindi era un decreto che, dei, che fornisce degli strumenti utili al cittadino. I presupposti, dicevamo, sono la facoltà di utilizzo e la discrezionalità che ha l'utente nell'emettere, nell nel redigere queste autodichiarazioni. Quindi, fin dai primi articoli di questo decreto del Presidente della Repubblica, la condizione indispensabile è la facoltà, la volontà da parte del cittadino di redigere questa autocertificazione. Vediamo meglio nel dettaglio. Tale facoltà, è già descritta all'inizio proprio della legge, all'articolo 2, le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta, la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della Pubblica Amministrazione disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza e ai privati che vi consentono quindi se il privato consente la produzione di un'autocertificazione agli organi della pubblica amministrazione per organi della pubblica amministrazione intendiamo tutta la pubblica amministrazione se vi è questa condizione allora si può parlare di autocertificazione ah, andiamo avanti perché vi è altro L'articolo 48 comma 2 dello stesso decreto riporta le singole amministrazioni predispongono questo è il comma 2 dell'articolo 48 le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la realizzazione delle dichiarazioni sostitutive che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Perciò, già da queste prime due comi, questi comi, quello dell'articolo 2 e questo dell'articolo 48, si comprende che non vi è alcuna obbligatorietà nell'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive o come impropriamente detto e riportato nei modelli che sono stati messi a disposizione dal Ministero dell'Interno, autodichiarazione. Andiamo a vedere perché. La condizione indispensabile è quindi il consenso da parte del privato a tale produzione documentale. L'autodichiarazione è quindi un atto a facoltà del privato e non costituisce obbligo. Obbligare un privato a redigere un'autocertificazione rappresenta certamente un abuso di fronte alla legge. Dicevamo prima, perché dire dichiarazione sostitutiva e non autodichiarazione? Di cosa staremmo parlando? Quindi, facendo riferimento all'attuale modello di autodichiarazione, tale definizione non rientra tra le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ma dai fatti, gli stati personali e la diretta conoscenza di questi che noi andiamo a inserire nella appare certamente riconducibile a, a quella che nel DPR è descritta come dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista nel decreto nel DPR 445 del 2000 e questo noi lo comprendiamo già leggendo l'articolo 1 di questo decreto. Infatti, all'articolo 1 ci sono le definizioni, alle lettere F, G e H abbiamo la definizione di certificato, che è il documento che rilascia un'amministrazione pubblica. Alla lettera G la dichiarazione sostitutiva di certificazione, che sono le dichiarazioni autorizzate dal presente DPR, che sono costituite da documenti sottoscritti dagli interessati, quindi dalle persone, che sostituisce, sostituisce i certificati di cui sopra, cioè i certificati rilasciati, non tutti, ma i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione, quelli previsti per essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva. E poi abbiamo sotto, qui evidenziato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che viene descritto come il documento sottoscritto dall'interessato concernente stati qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza di questi resa nelle forme previste dal presente testo unico nella dichiarazione messa a disposizione noi dichiariamo che siamo a conoscenza delle normative che siamo a conoscenza delle limitazioni sulle ordinanze dei presidenti della regione che poi in realtà sarebbero i governatori e dei sindaci di essere a conoscenza delle sanzioni di descrivere inoltre il motivo dello spostamento, quindi sono tutti i fatti di cui noi siamo a conoscenza e dichiarare anche da dove ci siamo spostati e altre cose che poi andremo a vedere. Il contenuto di questo modello di auto dichiarazione lo rende, nella sostanza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o atto notorio, quelli che sono i dettami. Delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rientrano le procedure per come questo va realizzato nell'articolo nell 38 al comma 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori esercenti pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore secondo l'articolo 21 del DPR 445 del 2000 la condizione indispensabile ai fini dell'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi stanza è garantita con le modalità di cui all'articolo 38,23 quindi si parla di dipendente addetto e a questo punto sorgerebbe anche una domanda l'operatore di polizia fermo al posto di controllo che distribuisce l'autodichiarazione o che la ritira se già compilata, può rappresentare il dipendente addetto alla raccolta delle dichiarazioni sostitutive? Perché se così non fosse bisognerebbe anche che a questa dichiarazione, ammessa la totale regolarità di tutta la procedura, venisse allegato anche il documento di riconoscimento da parte del richiedente. Ovvero anzi, la fotocopia del documento di riconoscimento da parte del richiedente. E ribadiamo intendesse, in quanto è facoltà, lo ripetiamo, perché di facoltà si tratta. Dal momento che non solo il già citato articolo 2 del decreto pone la condizione che i privati consentano a, riconoscere, a ricorrere all'autocertificazione, ma l'articolo 48 come abbiamo detto, pone la facoltà di utilizzo a discrezione degli interessati. È totalmente facoltativa. Adesso andiamo a vedere che cosa dichiariamo sottoscrivendo il modello di autocertificazione. È importante ribadire, e lo dice anche il DPR, quando noi dichiariamo, esibiamo un'autocertificazione, soprattutto in presenza di un pubblico ufficiale noi siamo consapevoli delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci cioè di false dichiarazioni di fronte a pubblico ufficiale eh, questo è riportato all'articolo 495 del codice penale che stabilisce una pena da un anno a sei anni quindi dichiariamo sotto la nostra responsabilità quanto segue in primis dichiariamo di essere a conoscenza, quindi di conoscere le misure normative di contenimento del contagio da Covid-19 presenti ad oggi alla data odierna, che concernono le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale. Quindi noi sappiamo, dichiariamo di sapere quantomeno, con questa autocertificazione, queste normative tutte le normative riferite al contenimento del, del covid del contagio da covid-19 che esistono in ordine alle limitazioni degli spostamenti delle persone in tutta Italia quindi chi è chissà chi conosce tutte queste normative lo può dichiarare tranquillamente perché non dichiara il falso ma non basta con questo atto noi dichiariamo di conoscere le altre misure e le limitazioni previste da ordinanze e altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione, ma in realtà è il Governatore, e dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative. Naturalmente in questo caso noi potremmo fare riferimento al Presidente della Regione Calabria, cioè al Governatore della Calabria, al Sindaco della città di Reggio Calabria, ma questo non è chiaro. Quindi nulla di più strano che dovremmo anche conoscere tutti i provvedimenti amministrativi adottati da sindaci e presidenti di regione in quanto non, nella dichiarazione non è riportato alcun riferimento alla regione specifica dove viene redatta questa autodichiarazione. Quindi potremmo anche arrivare a pensare di dover conoscere tutte le ordinanze di provvedimenti amministrativi. E poi non solo dichiariamo ancora sotto la nostra responsabilità appena di essere perseguiti per di false dichiarazioni, di conoscere le sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 numero 19 e dall'articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020 numero 33. Se noi conosciamo tutte queste, abbiamo tutte queste nozioni che vanno dalle limitazioni sull'intero territorio nazionale, ai provvedimenti amministrativi di sindaci e governatori vari e delle sanzioni previste nei vari decreti legge, dobbiamo ancora ricordare che in nessun caso possiamo autocertificare stati di salute perché è espressamente vietato nell'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica. E relativamente agli spostamenti, non possiamo dichiarare le intenzioni, perché nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possiamo dichiarare soltanto i fatti, qualità personali di cui siamo a diretta conoscenza. Ora, manifestare la volontà di volersi spostare anche in un futuro immediato verso un, una località, una zona, verso un altro luogo. Non è un fatto, ma rientra nel campo delle intenzioni. Pertanto anche qui dobbiamo fare attenzione perché questo modello di autodichiarazione ci trae comunque in inganno. E qui vediamo la parte finale del modello dove potete notare la voce che lo spostamento è determinato da comprovate esigenze lavorative motivi di salute, per altri motivi, che lo spostamento è iniziato da condestinazione. Quindi si ribadisce quello che è previsto proprio dall'articolo 47 sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, che noi possiamo certificare un fatto ma non una intenzione. E poi c'è anche un altro... Un altro aspetto molto importante che è quello relativo alla privacy. Sul sito dello studio Cataldi, un sito web giuridico, troviamo l'autocertificazione e privacy, diritti del cittadino e obblighi di pubblica autorità. Ne, abbiamo, ne riportiamo solamente un pezzettino che leggiamo assieme. E sempre in tema di rivelazione dei dati sanitari, vale la pena esaminare un altro aspetto, quello delle norme sulla privacy. Poiché nel caso dell'autocertificazione, emergenza Covid-19, i dati sanitari sono raccolti da un'istituzione pubblica, in ambito di tutela della privacy si applica la direttiva UE 2016-680, partendo dal principio saccito all'articolo 10 per il quale il trattamento dei dati relativi alla salute è consentito solo se è strettamente necessario e se autorizzato dal diritto dell'Unione dello Stato membro, ovvero per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di altra persona fisica. O se il suddetto trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato, tale direttiva all'articolo 13 prevede che coloro che trattano i dati un obbligo specifico di fornire all'interessato una informativa specifica. Di conseguenza il pubblico ufficiale che voglia raccogliere direttamente dal titolare dati relativi allo stato di salute è tenuto in forza della direttiva UE 2016-680 a fornire l'informativa di cui è 13 della stessa direttiva. Ove la raccolta dei dati, prosegue l'articolo, avvenga in violazione della citata direttiva, L'interessato e quindi il soggetto dichiarante che abbia tramite l'autocertificazione comunicato i propri dati sanitari avrà il diritto di proporre il reclamo e il ricorso giurisdizionale nei confronti dell'autorità di controllo nonché il ricorso giurisdizionale nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento dei dati. E ricordiamo che titolare e responsabile del trattamento dei dati non ci sono chiari perché non sappiamo chi siano il titolare responsabile del trattamento dei dati. Può essere forse la prefettura, può essere forse la questura, può essere forse il ministero. Resta il fatto che nel modello di autodichiarazione che noi consegniamo agli operanti sul territorio questa informazione non ci viene mai data. Con la conseguenza che avrà anche diritto al risarcimento dei danni Ex articolo 56 della direttiva. Mi auguro che questo video sia stato utile e invito tutti ad approfondire i temi trattati in questo particolare momento perché è di fondamentale importanza a tutela dei nostri diritti e della nostra dignità di cittadini conoscere i limiti di quello che ci viene rappresentato e conoscere gli strumenti che abbiamo a disposizione per la tutela del nostro diritto.